Sì, grazie Presidente ancora nuovamente per la parola. Come detto noi su questa eh, delibera di iniziativa popolare ci dobbiamo eh, astenere, non eh, ripeto eh, la nostra volontà è invece quella di abolirle ma come è stata molto chiara ed esplicita l'avvocatura siamo tenuti noi come amministrazione perché abbiamo il dovere di tutelare l'amministrazione e chiaramente anche le risorse del Comune siamo costretti ad astenerci. Detto questo, l'abbiamo detto più volte perché chiaramente questa delibera purtroppo va contro le norme nazionali, come è anche per i circhi, è la stessa eh, tipologia chiaramente di, di norma. Noi però con il regolamento, e questo mi fa piacere che il consigliere Pelonzi l'abbia eh, citato, finalmente porremo fine a questo strazio che eh, le botticelle vivono costantemente e quotidianamente in mezzo al traffico e in mezzo allo smog. Perciò questa amministrazione ha avuto il coraggio finalmente di affrontare un problema antico, ataidico, che nessuna amministrazione ha mai voluto affrontare e chiediamo invece di, eh, chiaramente ai nostri colleghi, di interloquire con i propri colleghi eh, deputati per spingere invece la legge nazionale presentata dal eh, ex deputato Bernini, il nostro giugno 2017 proprio per cambiare finalmente quella norma nazionale e permettere a tutti i comuni anche a Palermo se lo vorrà di eliminare i veicoli a trazione animale perciò abbiamo votato favorevolmente a un ordine del giorno oculato chiaramente che va su quella direzione, ma ci dobbiamo astenere. Detto questo, porteremo a breve il regolamento sulla trazione animale in Commissione Ambiente per chiaramente presentarlo anche ai colleghi e per tranquillizzarli e facendogli capire che questa amministrazione vuole il bene degli animali e non vuole il contrario. È anche quasi pronto il regolamento sui circhi. Ecco, questo è importante ribadirlo, noi ci teniamo a salvaguardare il benessere animale. Grazie Presidente.